L'archivio Antonio Madonna, nasce grazie ad una iniziativa del Comitato Direttivo del Centro d'Arte Mediterranea, l'associazione culturale da lui fondata nel 1970. Lo scopo dell'archivio è organizzare, schedare e catalogare in maniera sistematica, non solo la vasta produzione artistica del maestro, ma anche tutta la documentazione relativa alla sua vita e alle sue opere. L'archivio si occuperà altresì di favorire la conoscenza dell'artista attraverso la promozione e la realizzazione di pubblicazioni, eventi, mostre e seminari. Il risultato di questo lavoro sarà la realizzazione del primo catalogo generale dell'artista. Per sapere come far archiviare un'opera, effettuare una perizia o pubblicare un dipinto nel catalogo, è possibile contattare il Centro d'Arte Mediterranea di Torre del Greco ai seguenti recapiti. E-mail, archivio madonna chiocciola centro d'arte Telefono, 0, 8, 1, 8, 8, 1, 5, 9, 2, 1.